E buongiorno mondo, ho salutato da 5 minuti Eloisa, Vincenzo e Alma che mi hanno ospitato in una maniera che solo i calabresi sanno fare e sono sulla tangenziale delle biciclette di Bologna cercando di uscire appunto da Bologna e mi aggancerò alla traccia che mi sono disegnato per andare in direzione degli Appennini e oggi si fatica ragazzi, pedala Giappino che inizia la salita. I primi 6-7 km uscendo da Bologna, andando verso l'Appennino, sono un falso piano costante al 2-3%, con qualche decisino ok, però 6-7 km che servono giusto per scaldare le gambe per poi raggiungere i 30 km che dovrò fare con salite, con punte anche, con percentuali a doppia cifra. Quindi, game on ragazzi, game on. Aspettate che cerco la ciclabile perché qua c'è caos, macchine ovunque, va bene, eccomi qua. E guardiamo la strada. Ci siamo, ci siamo, 175 km ad Arezzo, ovviamente che non farò oggi eh, ad oggi punto farò almeno la prima parte di salite, il primo valico e poi domani penso al secondo, una cosa per volta ragazzi, una cosa per volta, che ciclabile stupida che mi ributta subito in strada, game on, pedala Giappino, pedala. Se fin qui si è scherzato, ora bisogna veramente pedalare, cominciano le salite vere. Da qui si fa la curva là e si inizia a salire e le salite iniziano a avere percentuali oltre il 10%. Il problema è che ho trovato tre fontanelle, neanche una che funzionasse, tutte chiuse e spente. Spero di trovarne a breve, ne ho ancora di acqua, però è sempre meglio ricaricare, ho una borraccia vuota ma ne ho ancora tre piene perciò per ora sono in regola ma devo trovare, devo trovare da bere quindi Giappino smetti di parlare e pedala Giappino pedala ragazzi mi tolgo il primo strato di vestiti perché ci sono 14 gradi uff uh in salita inizia a scaldare, quindi togliamo almeno il pile, tengo l'antivento che sono vecchio non vorrei mai prendermi un colpo sudato con questa rietta che c'è eh, va bene va bene, è una scusa per fermarsi eh spogliamoci spogliamoci ah. Ah, bella fresca l'aria però pedalando si suda si suda, si suda buttiamo un po' giù di chili di grasso di troppo ah, ci siamo, ci siamo, game on si riparte senza paura delle salite Io ve l'avevo detto che la pacchiera finita, guardate un po'. Si comincia, si comincia a salire veramente. 13% e può solo peggiorare. A dopo. More moments later. Ho controllato su Komoot, Quel 13% che scende in alcuni punti al 10. Dura per 3,5 km e mezzo. Ho fatto solo i primi 500 metri e sono già bollito. Uh, guardate un po', si sale, si sale, pian pianino ce la faccio, col mio tempo, datemi fiducia, al massimo ritorno indietro, ciao ragazzi. che sia quasi mezzogiorno quindi c'è un sacco di foschia all'orizzonte però guardate che paesaggi e che panorami sono sulla strada della Futa e questo è quello che vedo dalla quota di 560 metri di altezza si prosegue per fortuna adesso sta un po' spianando siamo tra il 2 4% qualcosa all'otto ma si va tranquilli tra poco si risale di nuovo la cifra di percentuali, 12%, quindi mi godo questo pezzo qua tranquillo e poi si spinge e mi dovrò fermare anche a mangiare tra un po'. A dopo, ciao ragazzi! Ragazzi, è l'1.40, ho fatto 41 km, però 935 metri di dislivello positivo, sono al santuario Madonna dei boschi, mi sono messo su una panchina là in fondo al sole e mi faccio una pausa con i panini che mi hanno fatto con tanto amore Eloisa e Vincenzo questa mattina prima di partire, quindi grazie a loro, anche oggi si mangia e buon appetito a tutti, a dopo. Panini mangiati, mela mangiata, mi sono rinfrescato anche le mani là che c'è la fontanella e si riparte, si riparte, dovrei fare una ventina di chilometri però con ancora della salita quindi con calma e pazienza, con calma e pazienza, pedala Giappino, pedala, ciao a tutti. E i 968 metri del Passo della Raticosa, faticosamente, li ho raggiunti. Eccolo qua. Ora vorrei andare a Firenzuola e bivaccare lì in qualche modo. Da qua dovrebbero essere quasi tutta discesa fino a Firenzuola, a parte un paio di salitine abbastanza leggere, quindi 15 km, 13, dice il cartello. E ci sono... cambio di programma al posto di scendere a Firenzuola come avevo pianificato come avevo guardato tramite comut al bar del passo della raticosa mi hanno consigliato di continuare comunque sulla futa e andare direttamente verso borgo san Lorenzo per evitarmi uno dei passi che c'erano dall'altra parte nell'altra strada che avevo pianificato quindi ho provato a contattare anche un workshop proprio a Borgo San Lorenzo e spero che mi risponda, mancano 30 km a Borgo San Lorenzo se non ha la disponibilità se non mi risponde mi fermo un po' prima perché sono già comunque le 4 e mezza e tra poco inizia a fare più e freddo e se devo piantare la tenda è meglio fermarmi prima se invece mi dà la disponibilità cerco di far sti 30 km tanto sono maggior parte in discesa più qualche strappettino ma si va, si va, quindi incrociate le dita e speriamo che vi risponda il war shower oh, si vola in discesa rispetto al primo si vola e anche il passo della futa 903 metri è fatto dai Giappino, dai ah. pedaliamo e aspettiamo la risposta del ragazzo di War della famiglia, è una famiglia alla quale ho scritto quindi vi aggiorno dopo Sono le 5 e mezza passate, ma io volevo scendere ancora un po' di quota. e I ragazzi del workshop ancora non mi hanno risposto, quindi toccherà cercare un posto tenda. Spero di non iniziare a cercarlo quando fa già buio e freddo, ma è colpa mia. Quindi mi muovo e sto zitto. Sapete benissimo che i miei piani sono sempre a Cdc, quindi ennesimo cambio di programma, sono le 6.05, il sole come vedete sta tramontando, la famiglia su Walshauer non mi ha risposto, quindi visto che mi mancano ancora 17 km a Borgo San Lorenzo ho deciso comunque di fermarmi in questo boschetto, non sono lontano dalla strada che stavo percorrendo ma sono super imboscato quindi adesso monto la tenda prima che venga buio tanto comunque non mi vede nessuno e così almeno la monto vedendo ancora qualcosa e poi mi faccio da mangiare mi riposo e solite tiri Instagram, instagram eccetera, eccetera eccetera e quindi si dorme sperando che non vada sotto zero anche stanotte buonanotte a tutti